Ciao sono Patrick, insegno inglese qui a Big Picture, ho passato gli ultimi vent'anni a girare, fare esperienze, conoscere persone interessanti e cercare di realizzare i miei sogni, ed è quello che continuo a fare ancora oggi. Due anni fa sono stato contattato per aiutare i ragazzi a finire l'anno, avevano appena perso la loro insegnante di inglese che era andata via, e così ho conosciuto questo ambiente, ho conosciuto persone motivate, appassionate del loro lavoro e quale miglior posto di lavoro con cui continuare. Allora vengo dalla scuola classica e dall'università anche, dove c'è un rapporto quasi di soggezione tra insegnante e studente. Qua cerchiamo di evitarlo, ci diamo tutti del tu, creiamo proprio un ambiente quasi di amicizia, di collaborazione. Allora, siate pazienti e non cercate scorciatoie che non portano mai da nessuna parte. Perseverate, impegnatevi e non scoraggiatevi mai.